qui, il 19 di luglio in diretta Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Questa cavalcata, come dico, estiva di accompagnamento per tutta quest'estate di educazione finanziaria. Abbiamo avuto imprese, abbiamo avuto professionisti, professori universitari, avremo per tutto fino al 5 di agosto queste persone di altissimo livello. Ripeto, è un programma di divulgazione, no di sollecitazione del risparmio, ma di divulgazione di cultura e di educazione finanziaria. Ho il piacere di avere a ospite da remoto, ma è qui come se fosse qua con noi, un amico, un grande professionista, Maurizio Monti, editore. Benvenuto Maurizio. Buongiorno a te Maurizio buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie di essere qua con noi ed economicamente di aver accettato l'invito perché ritengo che questa puntata sia molto, molto, molto, molto importante per quanto tutto quello che concerne la divulgazione, in ambito, adesso dirò la parola, trading, ecco l'ho detta, la parola è già nell'aria, siamo in diretta sul canale Sky 810 in streaming su www.welltv.eu, anche sulla pagina Facebook della TV, Welltv Channel, siamo in diretta. Maurizio, ho detto la parola, trading, però prima vorrei presentarti, ho messo nel sottopancia Maurizio Monti, editore, ma è riduttivo perché sei un grandissimo formatore. Da quanti anni sei nell'ambito dell'educazione della cultura finanziaria, Maurizio? Da 40 anni, per l'esattezza, perché ho introdotto il, primo, eh, il mio primo trade il 29 aprile del 1982. All'epoca si faceva per telefono, ovviamente, non c'erano gli strumenti elettronici che ci sono oggi e quindi il 29 aprile scorso il 29 aprile del 2022 ho fatto esattamente 40 anni di esperienza sui mercati di, di trading e 40 giorni, eh, non quattro giorni ma 40 anni quindi 40 anni sì esatto e, e 40 anni ti posso dire questo aneddoto ho fatto di recente una eh, conferenza eh, in una delle nostre fiere eh, tipiche del settore eh, a Rimini eh, e nella, nella sala che era piuttosto gremita eh, perché T, T, mi ascoltava l'IT trading, eh, trading a Rimini no? di solito si chiama l'ITF eh, l'ITF eh, sì, sì, sì, sì. di Rimini che è una, una tradizione di eh, diffusione di cultura finanziaria del trading che avviene ogni anno in genere in estate all'inizio dell'estate eh, in giugno e una volta era in maggio adesso è in giugno di fronte alla sala ho chiesto chi è che ha vissuto il 2008 no? 2008 è stato l'anno della grande crisi finanziaria. Bene, in una sala gremita hanno, aperto, hanno eh, alzato le mani in tre e questo significa che il mercato è un grande tritacarne se non lo si sa affrontare in modo adeguato. E eh, tu che sei un educatore e eh, un cultore dell'educazione finanziaria e eh, eh, auspichi una maggiore diffusione della cultura finanziaria, eh, questo dato dovrebbe farti pensare come fa pensare me come fa pensare il pubblico eh, che eh, bisogna affrontare il mercato con la dovuta cultura con la dovuta conoscenza questo è il nostro ruolo sul mercato e da 40 anni io cerco di fare questo anche se chiaramente non ho cominciato a far formazione il giorno dopo del 29 aprile 1982 ho accumulato dell'esperienza dopo i primi dieci anni in Italia mi sono trasferito in Svizzera perché era un bacino molto più accogliente per il trading in Italia era veramente una cultura di frontiera in Svizzera ho trovato un bacino di accoglienza diverso e, e da allora opero, opero da qui, opero dalla Svizzera eh, con il mio Istituto Svizzero della Borsa che è una iniziativa editoriale nata nel 2006 e che poi data, ha dato origine a tanti altri portali di educazione finanziaria di cultura finanziaria eh, e di magazines che abbiamo diffuso anche in Italia Traders Magazine è, una, è un esempio Investors è un altro esempio sono due eh, magazine di, di, di diffusione di cultura e eh, i nostri portali hanno come obiettivo la propagazione di cultura finanziaria e di educazione finanziaria eh, nell'area più vasta possibile Momento sì, ne abbiamo... La regia ti sta facendo vedere, grazie regia, il tuo sito, eccolo qua, così chi volesse può già prendere nota e andare a vedere il tuo sito, vediamo qua anche con la tua firma in fondo, con la tua storia, però hai detto due cose importanti, moltissimo, studiare la storia, la storia le radici, è importante studiare la storia ma anche la storia finanziaria per non commettere gli stessi errori o studiare cosa è successo per essere qui ed ora e presente oggi. Giusto Maurizio? Studiare la cultura e la Atticare. storia recente. Assolutamente. Io sono stato uno dei pochi che ha visto a computer il eh, crollo del 1987. In Europa non eravamo in molti eh, a poterlo vedere a computer. Io avevo un, eh, un impianto, che costò all'epoca, pensa 53 milioni di lire dell'epoca. Eh? No, non era poca. Aveva una parabola sul, sul tetto che captava eh, i segnali che mi mandava il satellite di General Electric. Eh? E eh, questo mi permetteva di vedere il mercato americano con tre minuti di ritardo perché il satellite ci metteva comunque un po' di tempo per, per elaborare i dati che erano a pacchetto, non erano in push, non erano in tempo reale come, come oggi. L'attuale HFI, una... non è l'attuale HFI, high trading frequency, non, è, non era quello. Non era, no, esattamente, non era esattamente questo. Esatto. E, e su un computer che occupava eh, metà scrivania come dimensione, eh, uno schermo con i fosfori verdi, forse qualcuno se lo ricorda, io vidi il eh, crollo del 1987, fu qualcosa che mi insegnò moltissimo, rimase nella storia eh, perché è stato il più grande crollo in un solo giorno, la borsa americana perse il 22% in un giorno, non, non avvenne mai più grazie al cielo e eh, i primi responsabili furono i computer di questo disastro eh, o meglio gli uomini che manovravano i computer ovviamente. Eh, computer che eh, diedero ordini di vendita ordini di selling eh, alla disperata perché il mercato scendeva e non fecero altro che accelerare la discesa del mercato a quel tempo anche gli exchange, anche le borse valori non avevano molte protezioni rispetto a questi fenomeni eh, il fenomeno era nato a, a, a Hong Kong che aveva perso quella notte quasi il 50% il 46% e si diffuse poi di fatto in tutto il mondo eh, la, borsa, la borsa italiana fu quella che si comportò meglio perché perse soltanto il 6% perché era, ancora, eh, era stata da poco approvata la legge sui fondi comuni di investimento e quindi c'era ancora molto afflusso di denaro in borsa e quindi perdemmo in Italia eh, solo una percentuale assolutamente modesta il 6% rispetto ad altri paesi, a America in testa che è appunto il 22 in quel giorno, piuttosto che Hong Kong il 46. Fu, fu una giornata disastrosa, 19 ottobre del 1987, era lunedì, e eh, fu una giornata però che insegnò moltissimo. Poi eh, un altro momento in cui, e eh, che io consiglio di analizzare, di studiare, con i contenuti anche che diffondiamo noi, con i contenuti che si trovano su internet, eh, la crisi del 2000, la crisi delle dot com e la crisi del 2008-2009 studiare le crisi significa eh, acculturarsi su quello da cui dobbiamo guardarci ora siamo in un'altra fase di crisi del mercato perché il mercato eh, americano dal, dal primo di gennaio ha perso circa il 20% eh, è entrato tecnicamente in mercato ribassista quando supera la soglia del 20% gli americani dicono che siamo in mercato ribassista, è un momento molto delicato in cui gli operatori istituzionali dicono i nostri clienti non ci dicono di vendere, però certamente non stiamo acquistando e quando sulla borsa non, non affluiscono acquisti le borse scendono. È il momento in cui bisogna più che mai rafforzare la propria cultura finanziaria proprio per eh, esaminare come e poter gestire al meglio il proprio portafoglio poi che ci si affidi a consulenti esterni a persone di cui si hanno fiducia va benissimo però ciascuno di noi deve interiorizzare una cultura finanziaria molto più profonda in altri paesi comincia a scuola la cultura finanziaria e da noi purtroppo non ce n'è traccia in Italia non ce n'è alcuna traccia devo dire che anche in Svizzera non è che c'è molto di più per dire la verità ma in alcuni paesi, cito la Germania, cito la Finlandia, i paesi scandinavi, la cultura finanziaria in Giappone, il Giappone, il Giappone è elementare, sì. cominciano le basi dell'educazione finanziaria, lingue, educazione finanziaria e poi tutto il resto, perché potresti diventare anche un grandissimo chirurgo, un grandissimo ingegnere, un grandissimo scrittore, quello che vuoi, ma... Se non hai le basi di gestire entrate, uscite, investimenti, eccetera, per poi, come dici tu, affidare a persone di tua, eh, competenti, eccetera, eccetera, però conosci, però sai. Nella, Assolutamente. La divulgazione della cultura finanziaria, come stiamo facendo adesso, in questo momento in particolare, ti ringrazio moltissimo, che hai ricordato il clima che c'è adesso anche dal punto di vista psicologico, delle persone che sono investite, che hanno il loro denaro nei mercati, il, me, il famoso medio-lungo termine, eh, l'investimento a medio termine, non avere fretta di guadagnare oggi, di diventare ricco con un'operazione incredibile. Questo anche è anche importante nella diffusione della cultura finanziaria e ci tengo tantissimo e condivido con te questo pensiero. Attenti al gatto e la volpe che c'è su internet per quanto riguarda e la parola. Trading abbinato diventa ricco, vero Maurizio? C'è il gatto e la volpe? Sì, eh, il mondo è pieno di gatti e volpi e eh, pieno anche di persone molto seri. Eh. Eh, diciamo che il pubblico deve saper discriminare, capisco che non è facile, deve saper discriminare attraverso eh, un'analisi condotta molto molto eh, scrupolosamente molto seriamente valutando quelle che sono le esperienze passate, i risultati passati di quello che viene presentato, chiedendo riscontro, chiedendo qualche, qualche prova e acquisendo fiducia conoscendo, quindi accrescendo la propria cultura e eh, facendo in modo di poter diventare interlocutori degli esperti ad un buon livello, non dico al livello degli esperti, ma a livello tale da poter capire quello che dicono. Perché una cosa che riscontriamo molto spesso Maurizio è che ci dicono ma quando parla il mio consulente finanziario, quando parla eh, la persona che consiglia i miei investimenti io ne capisco poco. Ecco, questo è un qualche cosa che eh, va assolutamente eliminato nel senso che se eh, capisce poco l'investitore finale non è lui che eh, capisce poco eh, siamo noi, siamo coloro che devono spiegare agli investitori i fenomeni finanziari a dover essere più chiari a volere essere più chiari mm, tu hai citato prima eh, le truffe su internet ma c'è anche una certa industria finanziaria che talvolta non è del tutto trasparente eh? una, come dire, un'industria istituzionale che mh, ci tiene molto a fare in modo che gli investitori non siano totalmente informati e anche se le norme si sono evolute moltissimo sono norme che hanno accresciuto il peso burocratico ma certamente non hanno granché contribuito a fare chiarezza nei confronti degli investimenti. Condivido appieno questo tuo pensiero anche come educatore e consente finanziario con questi format televisivi che facciamo da Restart patrimonialmente, finanziariamente o oggi economicamente cerchiamo di invitare persone come te di cultura finanziaria per rendere semplici i termini, per rendere capibile co cosa stiamo facendo e rende, non parlare ai miei simili, perché non parlare a altri consulenti finanziari, ma parlare ai clienti che fanno altre professioni, che hanno il tempo e delegano a noi il denaro e il tempo da gestire. Quindi certo. essere così vicini, accompagnare, semplificare non eliminare i termini, perché alcuni termini non si possono eliminare, sono, si chiamano così, ma cercare di spiegare, tornare sull'argomento se non è stato capito, ritornare col cliente a riparlare, a ripercorrere il progetto che si è costruito insieme e rifare gli stessi punti. La cultura finanziaria è pazienza, senza pazienza non si ha, non ho mai visto nessun contadino che è ara il campo, togli i sassi, dissoda il terreno, semina e raccoglie il giorno dopo. Così come nel trading, vero Maurizio? Non è così? Assolutamente, nel trading si raccolgono i frutti gradualmente accettando che ci sia una sequenza di operazioni la cui, eh, la cui sorte è inevitabilmente di avere alcune operazioni in perdita che vanno accettate e altre operazioni in profitto dove il segreto è fare in modo che i profitti nel medio termine siano superiori alle perdite. E scoraggiarsi perché eh, tre operazioni di seguito sono in perdita in un sistema di trading significa non voler capire eh, a fondo qual è la cultura che sta dietro il trading. Il trading è una cultura di tipo statistico-scientifica, eh, è una cultura che si basa su statistica del passato ovviamente non può garantire risultati del futuro, ma può fare in modo di voler proseguire una sequenza positiva del passato. E tutto il trading è basato su questa cultura, è basato sul fatto che nel passato determinati sistemi hanno dato determinati risultati, ma non li hanno dati dalla sera alla mattina, non li hanno dati in dieci giorni, li hanno dati con la costanza. C'è un grande investitore mondiale, Warren Buffett, che dice che la, eh, la, la, la grave, eh, il, il grave problema degli investitori del mondo è quello di voler fare soldi in poco tempo. Fare soldi in poco tempo è il sogno, è il sogno di tutti, perché tutti quanti sogniamo di vincere la lotteria. La lotteria però ha una bassissima probabilità, guarda caso, ci fa vincere milioni, ma ha una bassissima probabilità. L'elastico fra probabilità e vincita e guadagno è un elastico di cui dobbiamo tener conto. La lotteria è un elastico che eh, dove da una parte c'è una grossa somma e dall'altra parte c'è una probabilità infinitesima. Nel trading dobbiamo fare in modo di accorciare quell'elastico e far sì che da una parte ci sia una probabilità molto alta di un guadagno costante ma moderato, perché moderato? Perché deve contenere il rischio. Perché sul mercato il mercato non ci regala nulla. E se vogliamo guadagnare 10, rischieremo 10,5. Perché rischiamo 10 più i costi che ci vuole per, per tenere in piedi. Eh. Eh, L'esempio che ho fatto prima, che lo porto sempre in ambito di educazione finanziaria, il contadino ha seminato e poi spera che la stagione sia non troppo piovosa, non troppo secca come stiamo vivendo in questo momento qua di Arsura e dei campi, spera che non grandini, ma se grandina deve avere l'assicurazione che lo protegge da questo imprevisto, per avere un raccolto. La stessa cosa nell'ambito del trading, dell'educazione finanziaria, ci deve essere questa cultura di resilienza, di pazienza, un aspetto psicologico anche, di tenuta psicologica, come dicevi giustamente tu, ho due operazioni aperte in perdita e una in, in attivo, mi lascio prendere dallo sconforto, dico... Eh, chiudo tutte le posizioni e, e, e arrivederci. Non è così, non è così l'approccio, anche dal punto di vista mentale. Assolutamente, anzi, hai toccato un argomento fondamentale. Io insegno dinamica mentale dal 2003. La dinamica mentale è una scienza che eh, mi ha permesso di diffondere a eh, le persone che operano sui mercati, anche persone professionisti che operano sui mercati, come pure a trader retail, a investitori eh, la eh, cultura della re resilienza dal punto di vista mentale eh, è una cultura assolutamente fondamentale io la chiamo la dinamica del successo perché è applicabile non solo agli investimenti ma anche alla vita quotidiana, alla vita personale e alla vita professionale la dinamica mentale è una scienza che ci aiuta a capire e a entrare nel merito dei fenomeni e a, a comprenderli da dentro e ad avere quindi la forza di poter affrontare la realtà. E questo negli investimenti, nel trading, nella gestione del denaro in genere è assolutamente fondamentale. Io acquisì questa cultura nel 2000 grazie ai, ai ricercatori dell'Università di Zurigo che fecero una, un lavoro splendido, meraviglioso di sintesi di quello che era la dinamica mentale degli studi che erano avvenuti nel mondo, e nei primi tre anni l'ho eh, adoperata su me stesso, l'ho applicata a me stesso. E eh, negli, oggi eh, faccio 19 anni di insegnamento eh, dedicati anche alla, cultura, alla dinamica mentale. Che ci sta dicendo dinamica. adesso Maurizio: è l'importante della cultura, anche in filosofia orientale, che sai che pratico arti marziali, è anche di essere qui ed ora, cioè concentrati sul momento. Della dinamica, non proiettato nel futuro, non nel passato, ma qui ed ora, nel momento del trading è importante, sì, studiare il passato, avere una prospettiva sul futuro, ma essere qui centrati ora, in questo momento, giusto Maurizio? È una similitudine sì. applicabile nel, nel, nel trading? Sì, sì, assolutamente, cioè la, è, è la focalizzazione. La dinamica mentale serve appunto a, a, a crescere la consapevolezza di sé eh, nell'essere focalizzati verso un certo obiettivo. Ci si dà un obiettivo e eh, mentalmente si stabiliscono quali sono le tappe di quell'obiettivo. Ci sono una serie di figure mentali va bene, che favoriscono tutto questo. È una scienza, eh, non c'è nulla di esoterico eh, nella, nella dinamica mentale, è una scienza applicata, che dà un risultato molto significativo di tenuta mentale, di resistenza mentale, di focalizzazione sugli obiettivi. Io la consiglio caldamente a tutti coloro che gestiscono denaro, a tutti coloro che investono denaro, o anche a imprenditori, a professionisti, a persone che hanno degli obiettivi da raggiungere sul proprio lavoro, eh, a dirigenti, a o, o, o ai impiegati che hanno incarichi di responsabilità eh, chi ha una responsabilità anche familiare anche personale deve essere consapevole di quella responsabilità e deve focalizzarsi su essa dandosi è una, una scienza per una cultura personale si parte dalla famiglia, dal suo ambito per poi tramutarla in cosa faccio posso essere un medico, un imprenditore come dicessi, gestisco un'azienda 20 collaboratori, 50, 100, 1000 ho responsabilità di famiglie, ho un'impresa che mi è stata tramandata dal punto di vista del passaggio generazionale. Focalizzarsi, avere degli obiettivi, avere una mente concentrata e di qui ed ora aiuta contro le avversità che ci sono. ci sono. Adesso stiamo vivendo un periodo, come dicono tutti, di acque inesplorate, inflazione, materie prime, i prezzi, la guerra... Tutto quello che vuoi, mancano solo le cavallette, ah no, in Sardegna ci sono state anche le cavallette, l'invasione delle cavallette, quindi anche le cavallette bibliche ci sono, ma in qui ed ora è importantissimo e avere anche dei riferimenti di persone come te che diffondono la cultura di educazione finanziaria da 40 anni è importantissimo. Ripeto, queste trasmissioni non sono sollecitazione di risparmio, ma solo di diffusione della cultura dell'educazione finanziaria. Una parola però Maurizio ancora su questo che c'è ancora dopo tanti anni, ecco qua i professionisti che collaborano con te, li vediamo qui sul sito, alcuni li conosco, ho avuto l'onore di poter partecipare a qualche webinar, io stesso, anche tu ai tuoi, per aumentare la mia conoscenza e la mia cultura, perché o ti formi o ti fermi, vero Maurizio, se non ti formi continuamente eh, sei come tu da 40 anni, do dobbiamo prendere esempio da te continuare a essere oltre che formatore anche uno studente vero Maurizio? Essere sempre studenti assolutamente non, non si finisce mai di imparare e ogni giorno che eh, passa dobbiamo avere eh, come obiettivo quello di aver imparato qualche cosa è la, è la, eh, la cultura è fatta di questo la cultura è fatta di eh, continuo desiderio di acquisire continuo desiderio di imparare io ho contatto e sono iscritto con l'Istituto Svizzero della Borsa che dirigo eh, a eh, decine di eh, servizi, molti dei quali a pagamento, molti dei quali eh, con sottoscrizione, eh, dove leggo eh, commenti, leggo analisi fatte da altri per fare in modo di acquisire continuamente cultura, confrontare la mia cultura che certamente dopo 40 anni si è sviluppata in modo significativo, ma confrontarla continuamente con gli altri, in modo umile, eh? perché l'umiltà è la base della cultura anzi, dovremmo cercare di fare in modo che nel mondo ci fosse una maggiore iniezione di umiltà, forse eh, se così facessimo, eviteremo i cararmati alle frontiere eviteremo molte cose eh? eviteremo molte cose che oggi non ci piacciono, una bella iniezione di umiltà per acquisire cultura, questo è la, eh, eh, ciò a cui dobbiamo puntare, è il sogno a cui dobbiamo puntare per fare un mondo migliore. Sull'argomento eh, che mi sta a cuore... La, sai, mi la mi cultura, cultura è fatta di mille cose, no? piccole cose. il L'argomento eh, che mi sta a cuore la conoscenza la cultura finanziaria per difendermi dal gatto e dalla volpe, perché se ho conoscenza... <ride> Lo individuo il gatto e la volpe che mi dice seppellisci qua i tuoi soldini e diventa ricco, quindi eh sì. con le basi ancora di conoscenza mezzo. devono esserci e poi non si usa più, abbiamo ancora qualche minuto di stare con te, abbiamo tre minuti, la parola che non mi piace che è ancora gioco in borsa, non mia, mia, cioè, vado e gioco in borsa, Maurizio non è un gioco, vero il discorso di affrontare i mercati, Assolutamente, no, non è un gioco, il gioco in borsa è qualcosa che si diceva una volta, vabbè, si usa ancora, è giocare in borsa, ma non è assolutamente un gioco, si gioca al casino, si gioca, eh, eh, gioca d'azzardo, in borsa non si gioca d'azzardo e non si gioca proprio. In borsa si investe, si investe con raziocinio, si investe con umiltà, si investe con una buona dose di conoscenza e di cultura si investe in modo da poter accrescere consapevolmente e costantemente un proprio patrimonio senza fare sogni o voli pindarici di sorta semplicemente focalizzandosi su obiettivi consecutivi su obiettivi graduali facendo un piano serio di accrescimento del proprio patrimonio del proprio capitale misurando attentamente il rischio che voglio affrontare perché la misurazione del rischio mi dà anche implicitamente la potenzialità del rendimento del mio patrimonio. Senza rischio non c'è rendimento, ma devo misurare il rischio per capire, punto uno, quello che io voglio realmente affrontare, perché qui il rischio comunque lo dovrò affrontare, e se sono in grado anche mentalmente di affrontarlo, se sono in grado mentalmente di affrontarlo e l'ho misurato nel modo giusto, allora potrò parlare di rendimento, rendimento graduale nel tempo, rendimento che permette l'accrescimento costante del proprio patrimonio. Maurizio la puntata e... è volata, mezz'ora economicamente è volata con te, vuol dire che ho preso ancora da te la parola che farò mia sempre di più perché sono un po' pavone, questo è vero, dal punto di vista dell'umiltà, quindi l'umiltà, però ti dedico la frase di chiusura ringraziandoti il sito l'abbiamo visto, i riferimenti di Maurizio ci sono. Un riferimento di un tuo sito se vogliamo a darlo al volo, così ce l'hanno per chi ci ascolta. Un riferimento scusa? Il tuo sito, un tuo sito di, del... ah, sì. di... no, vabbè, no, io consiglio mauriziomontieditore.it, .maurizio ww.mauriziomontieditore.it eccolo qua, grazie regia eccolo qua, ci sono tutti i tuoi canali e tutte le tue esatto, tutti i canali eh, chiama i webinar c'è cioè una webinar tv 24 ore che è quella di segnali di borsa lo trovate sotto nel, nel sito segnali di borsa.com che è una webinar tv 24 ore in qualsiasi grazie. momento c'è un webinar eh, ti dedico la video. frase che conclude questa puntata così di educazione finanziaria è questa qua se il passato ti crea sofferenza sappi che non è qui, se il futuro ti crea preoccupazioni sappi che non è qui, se solo quest'attimo ha valore, questo solo esiste, accoglilo, ora è tutto ciò che è, quindi applichiamolo ora è tutto ciò che è. Ringrazio tantissimo l'editore Maurizio Monti e vi auguro una buona giornata e a domani un'altra puntata di Economicamente.